Ciao a tutti, sto registrando in una giornata calda quindi non spagnerò il ventilatore Poche parole per dirvi che non vi avevo regalato il video Bloopers del 2019 Quindi siccome ho salvati sul computer diversi video dell'anno scorso e pochi di quest'anno A voi il video Bloopers 2019-2020 Buon divertimento Se fossi stato un cantante del se fossi stato una cantante delle Spice Girls di di Ho sentito di sfuggita la voce di Sergio Silvestre e Ricucci... riuscirebbe c'era scritto ricucirebbe, ad ottenere un effetto apprezzabile solo decolorandosi lì prima altri... dato che ogni capello rosso naturale è più co più... Baffan... dato che ogni capello rosso naturale è più spesso ai prigionieri si si co tanto che a quanto sembra, morì quasi subito, perché era vicino al punto di impatto e fu uno degli ultimi a essere tirato fuori, a essere tirato fuori dal treno e rottami. Quello che risulta misterioso è che, per tutta la notte, e fino a quando il suo... Piuttosto che uno schiavo, per esempio, da frustrare... piuttosto che uno schiavo da frustare o su facebook troverà futuro insomma quindi grazie e un abbraccio grosso grosso a tutti e due nella tua vita il valore dell'amicizia è necessario o potresti farne a meno? assolutamente no non potrei mai farne a meno non potrei dire che Ma salve a tutti i colors, benvenuti in questo nuovo video. A meno che non ci siano altre idee in mezzo, penso di soddisfare nei prossimi due video due vostre richieste. Mi avete chiesto altri due in sé Uomo di 29 anni non capisco le persone <coughs> <coughs> Capestia non mi mandino in um, demonetizzazione bloopers demonetizzazione video